Ecco, mi compare il contatore in basso. Allora, vediamo come fare per scaricarsi i filmati di YouTube in modo da essere sicuri di poterli mostrare in classe indipendentemente dalla rete che abbiamo a disposizione. Sono su Firefox, vado a cercare i componenti aggiuntivi. Faccio clic qui, l'ho già visualizzato. Vado su Esplora. E andiamo a cercare tra i componenti aggiuntivi questo che si chiama download helper. Allora, naturalmente a me adesso non l'ha trovato perché l'ho scritto sbagliato. Guarda caso, ho saltato un N in ogni caso mi dirà sicuramente che è tra quelli che io ho già installato eh, però vedete ce ne sono altri simili allora io adesso per farvi vedere come si fa a installare ne prendo uno a caso poi lo toglierò eventualmente prendo il primo clicco su installa vedete che cosa succede mi dice che il download è in corso in pratica fa tutto da sé come vi dicevo E a questo punto quando ha finito si attiva il componente in più mi dice che ovviamente per attivarlo io devo chiudere e riaprire il browser adesso annullo perché a me non interessava fermo la mia registrazione con il pallino in basso